Intervista il signore che è più, è più è, appassionato è di me. In non dice qui. Scusi, il ragazzo la mette in streaming. Ma allora cos'è sta storia? Non, non ci vuole il www? La sto registrando, eh? poi, la, non me ne frega niente, poi sì. la mettiamo su youtube, qua, quelli che fanno WWW la vedranno no io sto dicendo che non ho il WWW, non eh. ho il telefono e quindi non me ne frega niente e ho votato comunque per Grillo okay. allora lui vuole interessarsi di questa gente che non ha il WWW, domanda e eh, ma lui ti ha detto, ti ho sentito eh, che diceva Via Le Bodio, non è WWW Via Le Bodio, sai dov'è Viale Via Le Bodio ah. sei? eh, dove sta? Bu Deve cambiare il modo di parlare anche alle piazze, Grillo, capito, oh, questo voglio dire. Oh, è bravo. Perché io, oh. i cittadini non tutti hanno il www del cazzo. Eh. <ride> e lui deve interessarsi anche di me se vuole prendere il voto un'altra volta. Questo è il punto. E eh, ma io ti sto dicendo, ma tu vieni alle riunioni che facciamo o no? Della politica non fanno i coglioni. E allora? Scusa, ma sto no. dicendo. Già no, no, no. è stato un piacere. Cioè se non ti muovi tu...